procurarci gli ingredienti. L'ostrica è una specialità francese Gino. Ci sto. Bulles bouques chez avec moi. Avec toi. L'ho imparato da una canzone. una cosa carina da dire. Non sapevo fosse una spiaggia per No, no, no Gino, no!